mercoledì 30 dicembre 2020 puntata speciale buongiorno buongiorno a tutti eh, fine anno tempo di bilanci in realtà fine anche inizio di quello che potremmo definire l'anno pandemico numero uno il prossimo 2021 eredita una nuova normalità che abbiamo scoperto e sperimentato nel corso di quest'anno che ci lasciamo alle spalle io avevo anche segnato una serie di parole che sono entrate nel nostro vocabolario, ormai penso a lockdown, assembramenti, di PCM, smart working, eccetera. Quindi proviamo a raccontare i fatti simbolo di quest'anno che segnano comunque un cambiamento di paradigma generale per tutti noi nelle vite lavorative, personali e affettive e per i prossimi anni. Proveremo anche a immaginare quali sono i trend per il 2021, sia sul mondo della politica, l'economia, la sanità ovviamente, la salute eh, dei cittadini, i vaccini, i non, non vaccini, eh, i trend ovviamente tecnologici perché tante cose sono successe quest'anno e si annuncia un anno scoppiettante anche sul fronte della tecnologia e siccome... È una puntata bellissima, una puntata divertente, siccome questo viaggio mi ha, mi ha fatto scoprire anche degli aspetti inediti di due colleghi che sono diventati col tempo anche amici, anche prima di queste live, ve li introduco e li saluto subito. Buongiorno, buongiorno Alessio Nisi e Giancarlo Donadio. Buongiorno Aldo buongiorno, buongiorno. buongiorno Aldo buongiorno a tutti ragazzi puntata di fine anno ovviamente abbiamo tante cose di cui parlare e ritorniamo subito dopo la sigla del buongiorno di Sostiene Pecora in studio, che poi quanto fa fico dire che siamo in studio cioè, alla fine io sto a casa mia dove ho attrezzato lo studio lasciamo perdere <ride> <essere. ride> ci siamo abituati eh, ragazzi ecco partiamo dalla fine siamo arrivati al giro di, primo giro di boa questo primo anno da smart worker intensivi, noi lo facevamo già però Esatto. Eh, Alessio come ti sei trovato? onestamente, tu hai anche scritto un bel pezzo mm -hmm. sullo smart Working. Alla fine mi sono trovato discretamente bene, anzi, posso togliere anche il termine discretamente, mi sono trovato bene. Eh, ero già abituato a, um, al lavoro da remoto sostanzialmente, quindi, o meglio ancora, lo smart working, per cui eh, sapevo gestire eh, scadenze, iniziative eh, e tutto quello che riguarda lo smart working che non è telelavoro per capirsi eh, lo si ribadisce quindi in qualche modo non mi sono trovato con male. le notifiche eh, certo. come gestito le notifiche ne, i, i messaggi su whatsapp il sabato magari richieste assurde anche mia guarda, a... non, guarda non, non mi creano problemi di, di nessun tipo per cui eh, non sono di, di quel tipo di soggetti che eh, si disperano se il sabato vengono trafitti da WhatsApp eh, notifiche di ogni tipo. Se ti danno fastidio, basta spegnerle. È inutile lamentarmi. Faccio le stesse domande ovviamente a chi ci sta seguendo in diretta. Partecipate, commentate, raccontateci anche come avete vissuto il vostro smart working, se bene, male, ansia o, o felicità. Certo. Giancarlo, il tuo smart working. Vabbè. Sì, io ho un problema, non, io non ricordo più com'era la mia vita da dipendente in azienda. <ride> quindi quindi mia alla mia, fine... È vabbè, io io sei stato, dico... com'era fatto. Sì, era, era molto bello. Poi ci hanno cacciato. <ride> <ride> no, ma, no, in realtà eh, non ricordo molto sul, su quando ero, di quando ero... Nel mio caso, insomma, io l'ho sempre fatto come... Poi ho scritto anche nel pezzo di missili nel frattempo, cioè, si sono eh, esatto, emozionati i quindi... missili. Erano partiti. Quindi, stavi dicendo. No, oh, quindi praticamente non, non, ha, non ho questa. Cioè non ho come dire non ho avuto una grande differenza nella mia vita perché meno male ho seguito quello schema. Io ho un problema con le notifiche, questo lo, lo ammetto pubblicamente, non riescono a non rispondere. Cioè, nel senso che anche quando mi arrivano il sabato la domenica su LinkedIn, c'è gente che mi scrive su LinkedIn alle 10 di sera di sabato o di domenica. Sì, sì, una cosa assurde, però non riescono a non rispondere, ho un mio problema psicologico, dovrò, dovrò curarmi. No, no, no, no, no, no, no no, Deve io... cominciare a, a fanculo le persone Quello <ride> è una buona cura Lo <ride> certo, certo. facevamo anche eh, prima ale... della pandemia Sì, sì, sì ma Voglio adesso come mio mentor Guarda, arrivo, <ride> uh, ne ho quanti ne vuoi Tra l'altro, <ride> no, questo problema vedere sì, che... la bellissima maglia di Alessio Ma vi posso assicurare che è una maglia meravigliosa Scusa Giancarlo, provo a essere più leggero ah, no, eh, Il tema è serio no, sì, sì, sì. È serio No, se, no se, se lo risolvo questo problema delle notifiche, insomma, io sarei uno smart worker modello. L'unico problema è un problema psicologico, è una risposta necessaria. Qualcuno che mi scrive anche eh, in momenti poco opportuni. Diciamo allora, così. ragazzi, lo accennavo in premessa. Abbiamo eh... sì. Ci siamo anche fatti un nuovo vocabolario di vita Molti parlano Vero. di nuova normalità Io li ho segnati Ditemi se ho dimenticato qualcosa Ho provato ad andare in ordine cronologico Perché il 2020 Una delle prime È parole infiato. Che io ricordo di questo eh. era, 20, era Sanremo eh, Quando era eravamo già ah, in piena ah. pandemia E a un certo punto sul palco di Sanremo eh, Una coppia inedita Già il suo nome era simpatico Bugo Ma c'è stato il fatto di Buco che dov'è Bugo? Okay? Dov'è Buco, dove Bugo? Dov Bugo con Morgan che dopo aver cambiato le parole del loro testo, prendendosela appunto con il suo compagno di viaggio, aveva scatenato insomma i social e tutto. Ancora sembravamo un popolo completamente eh, ignaro di quello che stava succedendo nel resto del mondo perché eh, ah, sì. è già fine autunno, inizio inverno in Cina e qui un'altra parola, Wuhan, non so se l'ho detta bene perché sbaglio sempre poi col pupazzo di, di bim bum bam, Wuhan eh, il primo focolaio, una città che è stata blindata, ma era troppo tardi, lì sarebbe sfuggito al controllo dei, dei laboratori nel quale era stato sintetizzato, perché si è detto dall'inizio, e qui un'altra parola, all'inizio non lo chiamavamo Covid, ma questo coronavirus, quindi la tipologia di virus eh, corona, era sfuggito aveva scatenato all'inizio quella che era un'epidemia si arriva in Italia un'altra delle parole un comune che devo dire la verità non conoscevo Codogno dove c'era il famoso paziente 0 o paziente 1 questa poi dobbiamo capirla l'idea di entrare come già la Cina aveva fatto in lockdown è qui un'altra parola eh, parallelamente al lockdown è stato dato un nome a questo nuovo virus quindi covid-19 e l'OMS dichiara la pandemia la pandemia, quindi eh, l'epidemia è diventata, su scala globale, è diventata pandemia una delle parole che abbiamo iniziato a sentire di più in quei tempi è stata tampone perché tutti dovevamo effettuare il tampone se eravamo entrati in contatto con soggetti che risultavano ditemi voi la parola i soggetti e... che risultavano al tampone boh, contagiati boh, positivi no un'altra parola, cioè uno pensa alla parola positivo con un'accezione positiva e invece negativa è una delle parole Nica. di cui abbiamo sentito discutere che comunque entrerà anche nella discussione dell'agenda politica perché è un uomo solo al comando che eh, firma i suoi DPCM è sentito che cosa? È sentito il CTS il comitato tecnico scientifico e degli oggetti che diventano di uso quotidiano come dove ho lasciato le chiavi di casa invece diventa dove ho lasciato la mascherina e poi la sanificazione sanificare, evitare gli assembramenti eh, attuare e garantire il distanziamento sociale cioè la distanza di almeno un metro ci hanno detto tra persone e poi tutte le misure di contenimento, all'inizio è stato detto a tutte le attività commerciali, ristoranti eccetera, eh, dotatevi di plexiglass eh, questa è un'altra delle parole dell'anno l'app immuni, Immuni secondo me è una delle parole dell'anno così come congiunti è una parola, certo. parola dell'anno. DAD, didattica a distanza, smart working, e poi Cotticelli, lo scandalo sulla sanità regionale in Calabria. Il coprifuoco, termine che non sentivamo dai tempi della, del 42-45 le zone rosse, che in realtà la prima zona rossa era già stata istituita con il primo DPCM, il recovery fund, quindi i soldi che l'Europa stanzia per fronteggiare l'emergenza sanitaria, che sarà anche, ed è già anche economica, il MES, il tanto criticato e vituperato MES, meccanismo economico di stabilità, eh, i soldi che dall'Europa non arrivano perché? perché un fronte, quello del nord, dei paesi del nord, i cosiddetti paesi... Frugali, frugali. <ride> che bella parola: frugali, Orridile. non volevano all'inizio concederceli. Quando Conte, eh, diamo gli atto, è riuscito a farsi staccare un assegno da 209 miliardi di euro. E infine, ultima, fine anno, tutti noi non avevamo scaricato immuni per timore di che fine facessero i nostri dati, ma è bastata la promessa di 150 euro di cashback per farci scaricare l'app io eh, io sono dato a memoria se ve ne sono venuti in mente altri è il momento di dirlo <ride> se ne avete in mente altri termini Ma, di quest'anno uh, Lia di massima è questo mi piace il fatto che tu abbia iniziato questa carlata con Bugo <ride> cui va esattamente eh, cui tutti pensiamo e che tutti ricordiamo con grandissima uh, nostalgia a questo punto qui sembra un, un secolo fa c'era Sanremo, c'era Morgan in, uh, sul palco, bellissimo, scene uh, indimenticabili, eh, però purtroppo credo che un Sanremo come quello lo rivedremo con difficoltà quest'anno e allora entiamo, ci pensiamo buon... in quelle <ride> cose perché hanno, hanno, hanno eliminato Morgan. Morgan non è sì, eh, buco, perché? Sì. Perché quello in qualche modo era il segno di un paese che, nonostante eh, che continuava, praticamente diciamo, a, a, a muoversi su un piano di. Circenze quasi, quasi da, da Marcetta di Topolino. Noi siamo questi, siamo un po'. Giocosi, ridicoli eh, Siamo un po' Morgane, un po' Bugo E ci basta Sanremo E ci basta una partita di calcio E siamo felici Non so se quest'anno andrà Allora così. ragazzi, visto che oggi è un format un po' alternativo rispetto al solito Quindi abbiamo sì. tutta una carrellata Di fatti importanti di quest'anno Farei una mozione d'ordine Non ci eravamo messi d'accordo mm. Abbiamo davanti tutti il nostro canovaccio Ne leggiamo una ciascuno sì. Ok? E poi se c'è qualche commento lo, lo facciamo Vai Alessio, inizia tu. Inizio col coronavirus, se sì. eh, ti pareva. <ride> uh, ok, eh, ricordiamo un po' le origini del, uh, di, questo, di questo grosso, grosso, grosso problema. Il 23 gennaio 2020, quindi circa un anno fa, il governo cinese a causa appunto di un'epidemia di un nuovo ceppo di coronavirus, ha messo in quarantena la metropoli di Wuhan e successivamente ha ampliato il provvedimento a quasi tutta la provincia di Hubei. Si è trattato della più grande quarantena mai disposta nella storia umana per estensione del numero di persone coinvolte. Facendo un salto in avanti, nel settembre successivo il conto dei decessi mondiali a causa del Covid, ovvero del coronavirus, aveva già superato il milione alla fine dello stesso mese 33 milioni eh, erano risultati i contagiati in tutto il mondo quindi dal 23 gennaio a settembre più o meno sono queste le proporzioni quindi un disastro epocale e qualche altro numero ve lo daremo più avanti quando daremo sì, i certo. minori, soprattutto sul fronte economico e del lavoro allora per non fare per facili ironie di cognome non la terza la facciamo fare a Giancarlo do io la seconda un rigo e mezzo lockdown a marzo esplode il caso pandemia, ancora non era pandemia, era già un'epidemia diffusa di Covid-19 in tutto il mondo e viene dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità la pandemia con la scelta del lockdown in diversi paesi del mondo, tra cui l'Italia. Quindi siamo certo. a marzo e tutto il mondo è già in preda al, al Covid e al lockdown. Vai Giancarlo. Allora, i mutati gregge... Il virus colpisce duramente il Regno Unito, che però inizialmente si pone, rispetto all'Europa, un po' uh, in contattendenza, no? E la teoria che sceglie Boris Johnson, di, uh, che mira al perseguimento della cosiddetta immunità di gregge, ovvero lasciare esporre la popolazione al contagio, preparandosi anche a vedere morire, morire i vostri cari, quella frase famosa che lui disse in una conferenza stampa, insomma, terribile. Sì. Dopo aver contratto lui stesso il virus, infatti come dire, cioè ma comune mezzo Gaudio, il virus il premier cambia idea e mette in lockdown l'intero paese. Diciamo che Johnson poi ha avuto una parabola molto discendente dopo quella con l'uscita, no? poi eh, diciamo certo. che con la, con la Brexit di cui poi credo parleremo, sì è un po' di presa. però quella, quella, quella dichiarazione la, fail, la ricordano se poi... <ride> la ricordano tutti come la sì, cosa più eh, terribile ragazzi, un epic, epic. fail eh, chiamiamola come il suo nome è stata una cazzata eh, ha detto una stronzata eh, la chiamiamola Big fail però insomma chiamiamo le cose con il tuo nome Comunque, è una cosa che non doveva anche, dire Bonso, magari Boris Johnson ha un linguaggio più diretto però altri eh. paesi in Europa penso al nord Europa, la Svezia hanno più o meno avuto le stesse teorie di contenimento del contagio e hanno ammesso poi mesi dopo abbiamo sbagliato eh. va, va anche fatta una contestualizzazione spieghiamolo a chi ci sta certo, seguendo in certo. diretta e chi ci ascolterà in podcast a proposito iscrivetevi al podcast di Sostiene Pecora perché si deve contenere in qualche modo il virus, sì è ovvio che bisogna contenerlo, sì è ovvio che le misure super restrittive, il modello cinese, cioè il lockdown è un modello cinese, è inutile che andiamo a girarci intorno, chiudere tutto, chiudere i negozi, le attività sportive, ricreative, ristoranti, pub, teatri, scuole, è un modello cinese. Eh, questo comporta ovviamente anche degli effetti sul piano economico perché eh, eh certo, per fronteggiare l'emergenza sanitaria poi hai un'emergenza economica. Tant'è che sentivo dire che l'indebitamento in Europa in questo momento è più o meno aumentato, schizzato di 16 punti percentuali. Eh, in Europa, parlo dei dati europei, quindi è normale che avremo dei danni anche sull'economia. Eh, no, no, ce li abbiamo già, Aldo. Eh, eh, ce, li abbiamo, eh, ce li abbiamo e li, anche anche e li, e li comunicheremo già nel corso di questa puntata quindi altri paesi hanno scelto Vabbè, noi col virus ci dobbiamo convivere quindi la cazzata in questo caso come l'ha definita Alessio per, per la Gran Bretagna dove oggi si parla anche di un altro termine la cosiddetta variante inglese e tra sì. l'altro c'è un meme bellissimo con Mr. Bean e Renzi sta girando sul web in questi giorni, la variante inglese comunque eh, scherzi a parte la Gran Bretagna è diventata uno dei più importanti focolai al mondo l'Italia lo era stata per prima insomma in Europa per il primo focolaio, poi gli Stati Uniti hanno surclassato di gran lunga il nostro paese, adesso se la passano non bene a Londra. Quindi, comunque, andiamo avanti. Un altro fatto importante è avvenuto più o meno sotto Pasqua, Alessio. Sì, parliamo di Papa Francesco, eh, da parte sua, ad integrare gli sforzi di governi e medici e a diventare un sentimento di speranza, è intervenuto, interviene, è intervenuto quest'anno anche il Papa impartendo la benedizione urbi e torbi e concedendo l'indulgenza plenaria globale in una piazza San Pietro completamente deserta. Quelle immagini, le ricordiamo tutti, eh, hanno fatto il giro del mondo, sono, state immagini, sono immagini molto suggestive. Io farei una puntata su quel tipo di, eh, di rappresentazione scenica, uh, ma non è il momento. Ah, pure la pioggia sul crocefisso, sì. quella, quella, quel clima spettrale, i lampeggianti che si vedevano in lontananza sfocati delle sì, auto. Dei... Una bella messa in scena. Sì, mazza. <ride> no, beh, la pioggia non la. Va bene che lui ha contatti di... probabilmente privilegiati <ride> con l'alto il... dei cieli, però. <ride> Sì. la pioggia penso che non se la fosse portata lui però se ne volete parlare ne approfitto perché siamo a fine anno e di queste cose parliamo noi il bello di questo format è che abbiamo sempre dato le notizie ma qualcosa di nostro ce l'abbiamo messo quindi Alessio spiegalo sì, quello che naturalmente non mi ha convinto quello che mi lascia in qualche modo un po' perplesso è la, è la rappresentazione scenica a tutti i costi che va in una direzione, che è quella appunto diciamo, di creare un, eh, un sentimento, un bisogno emotivo, e, mh, credo che ci sia una regia abile e, e, e molto efficace eh, in eh, manifestazioni diciamo, di questo tipo, che cosa fanno? E con quale obiettivo? Quello di avvicinare appunto diciamo, la Chiesa a, a, ai suoi fedeli in un momento di particolare di particolare eh, difficoltà, eh, io non credo appunto diciamo, che, eh, che sia stato appunto, diciamo, tutto appunto, frutto del caso, perché c'erano telecamere ovunque. Eh, sembrava eh, veramente eh, un film di Spielberg. Per cui eh, io non credo che quella sia stata esattamente una, uh, un qualche cosa appunto, diciamo, di casuale forse la pioggia ma la pioggia studiato, eh, è, eh, la regia c'era tutta era chiaramente studiato. la regia c'era la pioggia è stata una casualità che ha reso in maniera molto più ha enfatizzato. insomma tante che poi ha replicato il, il paese civile, il paese laico con un mattarella non so se vi ricordate Giovanni anche io non dopo... dal barbiere no no no mi riferisco credo al, uh, al saluto al milite ignoto credo uh, mm -hmm. anche lì c'era un mattarella molto solitario molto um, quasi in passerella solo uh, molto efficace anche questo um... Leggiamola così, non diamo tutto per Io... scontato, tutto sia frutto del caso. Con ecco. molte cose non... concordo perché comunque Papa Francesco si è ritrovato eh, storicamente, insomma anche all'interno della Chiesa, in un momento molto particolare. Eh, certo. Le critiche che erano, ricordiamo che arriva dopo le dimissioni di un altro pontefice e eh, ovviamente prima... Definito anche molto algido. Eh, prima, prima, Proppo, poco, poco, poco prima, ancora, prima ancora di, di Benedetto Papa... Giovanni Paolo II, no? che eh, sul piano della comunicazione è stato insomma il simbolo di, di un'intera un generazione. La lettura che faccio io sia dell'episodio, prendo volentieri anche quello di Mattarella al, al milite ignoto, vedere questi uomini comunque sicuramente molto più anziani della classe dirigente in questo momento mondiale, perché in tutto il mondo abbiamo leader comunque relativamente giovani e in Italia tra l'altro in particolar modo, vedere queste due figure comunque di poco potere pratico. Mm -hmm. eh... sì. Io li ho visti un po', io provo a immaginarli un po' come la figura dell'anziano saggio, del nonno, che cerca un attimo, in qualche modo, sicuramente in maniera c'è cioè, cioè un interesse, ovviamente anche mediatico. È inutile nascondercelo: certo. l'immagine anche di Papa Francesco di... aveva subito uh, all'interno della Chiesa, insomma, senza entrare nel dettaglio, ma cioè, ce li ha dei problemi, i vescovi tedeschi, eh, alcuni addirittura teorizzati un potenziale scisma eccetera quindi Papa Francesco alla fine come tutti i politici perché mi, certo, mi permetto certo, ecco, certo. Di, di, di metterlo in questa categoria perché prima di essere una guida spirituale è anche un sovrano di uno stato, di un monarchico che è la città del Vaticano, sicuramente uno dei leader più importanti del mondo così come Mattarella no? il ruolo del Presidente della Repubblica in Italia soprattutto è un ruolo di garanzia il Presidente della Repubblica è il capo delle forze armate, il capo supremo il garante della Costituzione eccetera, sono ruoli poco operativi, in quel momento a mio avviso, e qui provo a spezzare una lancia in loro favore, vi era forse la necessità di avere qualche parola di conforto, perché na navigavamo tutti a vista, parlo soprattutto dell'Italia, eh, c'era un clima dove di settimana in settimana si succedevano dei DPCM dove c'era disorientamento scarsa leadership perché poi diciamolo chiaramente l'uomo solo al comando soprattutto in un paese come il nostro dove abbiamo avuto anche esperienze dittatoriali eccetera non penso che eh, sia l'auspicio migliore per, per la democrazia probabilmente la, la scelta fatta anche dai loro consiglieri sia dai consiglieri di Mattarella che di Papa Francesco era stata quella comunque di essere presenti un attimo per puntellare ecco, una casa che aveva calcinacci un po' ovunque, questa è la lettura che... Comunque efficacia confermata, insomma, uh, in, uh, veramente, incontri avvicinati del terzo tipo, più o meno. Giancarlo, ti regalo SpaceX, è stato un momento nel quale io ho goduto tantissimo, ma noi siamo tutti fan di Elon Musk, quindi a maggio c'è stato un, avven sì. un avvenimento molto importante per l'industria aerospaziale, ma in generale per l'economia del nuovo millennio. Sì, perché il 30 maggio 2020 è l'alba di una nuova era delle missioni spaziali, che succede all'inizio ufficiale dei voli commerciali spaziali andata e ritorno, per fortuna sono, sono anche tornati. Per la prima volta a portare in orbita e eh, riportare sulla Terra due mesi dopo due astronauti della NASA diretti verso la stazione spaziale internazionale ci pensa un'azienda privata che è la SpaceX del visionario imprenditore Elon Musk. Io l'ho vista la diretta come immagino tutti, eravamo eh, praticamente nella, in una stanza eh, tutti attenti davanti a un computer no? perché la diretta mi pare fosse in streaming sul canale ufficiale di SpaceX e c'era uh, il figlio della mia compagna che ha quattro anni, che era, ah, che era salito su una sedia, ed era anche lui attratto da, da quelle immagini, ma magari non capendone la portata storica, però mi è sembrata un po' quell'immagine come uh, i nostri genitori, o no? comunque i nostri nonni che hanno visto la prima volta l'Uomo sulla Luna, no? Cioè mi, mi è sembrato quel tipo di, di relazione, come rivoluzione, un mm. po' copernicana no? Della... ma poi quanti erano, Della... quanti erano belle quelle tute ragazzi sembravano degli stormtropper i due astronauti erano meravigliose proprio. Eh beh, sull'estetica sull il signor Musk qualcosa ne, ne capisce sì. E lo diciamo anche se cronologicamente eh, poi succederà un po' più tardi ma Elon Musk è uno dei protagonisti di questo 2020 perché Tesla l'altra azienda che lui guida nel vero senso del termine guida no, forse non si guida da sola <ride> battuta è orribile e sì, lo ha portato no, no. aumentando di valore in maniera smisurata quest'anno a diventare a scalzare Bill Gates ed è il secondo uomo più ricco del pianeta in questo momento subito dietro Jeff Bezos col quale tra l'altro si sono sempre ponzecchiati. Ecco Giancarlo, a proposito di questa cosa, eh, la faccio a te la domanda, vorrei avere una tua visione no? anche sul fatto che in questo momento i tre uomini più ricchi del mondo sono tre, non sono petrolieri o magnati dell'industria, adesso ritorno subito anche in video, eh, non sono tre petrolieri, ma abbiamo tre imprenditori digitali alla fine. No, sì, alla fine ne avremo sempre di più, no? Perché se tu pensi che il Covid, eh, di cui abbiamo parlato prima, e eh, ne parleremo sempre, insomma, nei eh, prossimi mesi, è, è il vero innovatore di quest'anno, cioè, nel senso che ha portato i processi digitali a avere un'accelerata eh, assurda, dico banalità, ma è così. No, no, è, ma chiaro è... Che, è chiaro che la digitalizzazione diventerà ancora di più, creerà ancora di più dei, dei, dei miliardari che sapranno sfruttare. Questa, questa ondata, quindi io immagino che la classifica di Forbes a cui insomma, ci stiamo riferendo cambierà tantissimo anche nelle posizioni più, più diverse, no? dal decimo posto in poi saranno sempre più imprenditori che si occupano di temi digitali e insomma è un po' il trend, il trend del mondo, chi lo ha accolto, chi lo ha capito in anticipo come quelli che hai citato lo hanno saputo sfruttare in maniera insomma, ottima, anche complice come vedremo delle, delle leggi Uh, a volte oscure, a volte molto favorevoli sulle quali poi ci sta mettendo un po' uh, mano l'antitrust, ma ne parleremo comunque come dire, nel corso di questa, di questa live Andiamo avanti, la, la leggo io una delle parole, degli slogan che hanno scandito anche soprattutto certo. sul fronte statunitense ma poi a cascata in tutto il mondo eh, Black Lives Matter ovvero quando il fatto è sostanzialmente stato questo a giugno, mentre continuava a infuriare la pandemia, hanno preso a dilagare delle proteste antirazziste in, negli Stati Uniti per l'uccisione per mano della polizia di Minneapolis di un afroamericano di nome George Floyd. Il suo nome diventerà poi uno dei nomi più urlati nelle piazze. E, appunto, ci sono state proteste, marce che hanno continuato a incendiare anche le strade e le piazze, non solo in senso metaforico, anche fisico anche Montanelli eh, eh, eh, ci sono stati, ecco bravissimi c'è stata la nuova iconoclastia eh, sul fronte mondiale si è iniziato a fare revisionismo culturale e storico anche sui simboli del cosiddetto razzismo insomma in questo caso montanelli per l'episodio della ragazza etiope se non sì. sbaglio eh, al tempo credo di sì eh, quindi proteste su proteste su proteste uno dei fatti sicuramente che non possiamo eh, non, non citare di quest'anno appunto è black lives Matter. matter no? <ride> mamma mia che stupido eh, black lives matter andiamo avanti sempre negli Stati Uniti Alessio 3 novembre e parliamo di trump il 3 novembre lo sappiamo ormai è noto si erano sono svolte le presidenziali negli stati uniti e eh, donald trump è stato scalzato dalla casa bianca dal democratico joe biden a circa due mesi dal, dal risultato eh, trump non ha ancora ammesso la sconfitta non si è ancora appunto complimentato con Biden e eh, ricordiamolo non è soltanto una questione appunto diciamo di cortesia istituzionale, ma un vero e proprio passaggio istituzionale, è molto importante. Tra l'altro non alcuni, era mai successo. Alcuni commentatori sostengono che non è affatto data per certa la, la resa di Trump eh, e che comunque no, anche certo. i, eh, sulle carte qualcosa per poter ribaltare il risultato preoccupa gli avvocati anche di Joe Biden, il presidente eletto, quindi bah, staremo a vedere uno dei fatti comunque abbia... a gennaio eh, a gennaio deve traslocare esatto, esatto. Salvo, salvo appunto colpi di scena se vuole gli offro casa <ride> ho un divano un divano letto Giancarlo già eh, sì, eh, si posso, tocca al cuore non posso in realtà non lasciarla a te to tocca al cuore 25 novembre muore Diego Armando Maradona ti racconto un episodio anzi più episodi però no. sarò veloce allora, io abito ai quartieri spagnoli praticamente a due passi dal murales famoso, che no, è apparso in, la, in tutte le televisioni del mondo, che c'è qui ai quartieri di Maradona. Mi capita spesso, ultimamente, di uscire, andare insomma, per, per, per i quartieri, insomma, che non, eh, non si vedono mai moltissimi turisti no, ai quartieri, vedere gente da tutto il mondo, ho incontrato francesi, inglesi, americani che mi chiedono, scusami, dov'è il murales di Maradona? Quindi questa cosa insomma, ha creato anche un, un, un piccolo indotto turistico, se, sì. se vogliamo, certo. proprio ai quartieri, e quindi questo, di, di, questa, di questa cosa sono, sono molto contento, pur nella tragedia, perché comunque Maradona è stata tante cose benefiche per Napoli, ed è anche, questa, anche dopo la morte, insomma, vedo che continua a creare fermento, e anche fermento economico. Tra l'altro Obbia... Giancarlo, mi confermi che lo Stadio San Paolo è diventato Stadio Maradona? Sì, sì, questo è, è confermato, Tra l'altro, la oltre, oltre a questa cosa qui dello stadio, la piazzetta dove c'è il murales vicino a casa mia è diventata piazzetta Maradona, ah. uh, quindi come dire, cioè, ci sono una serie di, di cose che sta, stanno nascendo, che stanno germogliando, ci sarà un museo, si parla di creare questo museo, speriamo, che, insomma, che, che verrà creato sempre per l'indotto uh, molto concretamente turistico che può, uh -huh. che può scatenare questa cosa, chiaramente... La morte di Maradona è stata dis molto discussa, diciamo, ci sono eh, posizioni diverse, chi lo ha santificato, chi, lo, chi, ha, chi ne ha evidenziato le, eh, insomma, le falle, uh, morali, uh, Vabbè, insomma, le vicende il riconoscimento dei diciamo, figli, Ci sono, ci sono, ci sono, ci sono stati degli strascichi, strascichi assurdi, che comunque poi uh, alla fine <ride> accomunano la morte di, di chi non viene più dimenticato, ecco, questo, è, questo è vero. Però non è solo Maradona eh, a essere eh, scomparso in questo 2020 tragico. Sono morti anche eh, Gigi Proietti, insomma, che, che è un altro sì. grandissimo personaggio eh, legato alla romanità. Ennio Morricone, eh, il maestro Morricone Popolare. E il maestro, Ennio Morricone. Tra l'altro, eh, proprio qualche giorno fa ho visto. Ho uh, visto un film, insomma, quello di Tornatore, uh, Cinema Paradiso, dove ci sono le sue, le sue musiche meravigliose Meravigliose, nuovo Cinema Paradiso soprattutto, una delle, secondo me è una delle più belle eh, Roma, anche come Napoli, è orfana di due, di due giganti quest'anno Sì Andiamo avanti, allora, Alibaba Alibaba, Alibaba. è... è, è è la risposta cinese ad Amazon lo dico se qual qualora ci fosse qualcuno nel mondo che non sapesse che cos'è Alibaba e quindi è un'azienda grossissima fattura tantissimo e ha tutto anche un sistema, io in passato l'ho raccontato, mi piacerebbe tornare a raccontarlo perché anche il suo fondatore Jack Ma ha una bellissima storia personale, ma andiamo alla notizia dell'anno. Ci si immaginava che Alibaba stesse arrivando attraverso la sua società finanziaria, perché ha anche una società finanziaria, si chiama Ant, e uh -huh. doveva arrivare in borsa, doveva quotarsi e quindi a fine ottobre eh, tutti ci aspettavamo questa quotazione. Eh e a un solo giorno dalla data ufficiale la quotazione è saltata Jack Ma, l'imprenditore cinese all'origine della fortuna tanto di Alibaba quanto di Ant Ha dovuto fare pubblica ammenda e scendere a patti con il governo di Pechino Poche settimane dopo è stata la stessa Alibaba, la grande piattaforma di e-commerce A finire nel mirino dell'antitrust, ne parleremo più avanti di antitrust perché è definita troppo grande. Tra l'altro, eh, lo aggiungo perché ovviamente poi non è che ci possiamo ricordare tutte le cose, ma questo è stato l'anno anche dei veti a, a TikTok, cioè Trump ci ha fatto una battaglia certo, contro certo, TikTok, lo certo. ha bandito dagli Stati Uniti, eh, eccetera, e, e, e lì noi sappiamo, lo dico semplicemente, apro e chiudo al volo una parentesi, le aziende cinesi, soprattutto quelle più grandi, hanno forte, influenza da parte del governo cinese perché dobbiamo ricordarlo insomma, è una forma diciamo eh, non, non è una democrazia eh, l'organizzazione scelta per la politica cinese quindi le società cinesi rispondono al governo anche sul caso della quotazione mancata di Alibaba, di Ant scusate probabilmente eh, qualcosa no, eh, non andava troppo a genio al governo cinese Alessio, siamo proprio sì, al discorso, eh... il 14 dicembre e sì, continuiamo con il, il rapporto eh, talvolta conflittuale, talvolta meno, tra i governi e le grandi aziende, le grandissime aziende, parliamo di veri e propri giganti che hanno, del, fa, che hanno fatturati spesso di molto superiori appunto diciamo, a singoli stati, quindi parliamo veramente diciamo, di... Soggetti giuridici, soggetti economici eh, giganteschi. Che eh, in alcuni casi, appunto, come nel caso di Alibaba, fanno paura e devono essere gestiti. E, fa, tornando appunto a, a quello che mi chiedevi. Eh, Google Mountain View, la controllata, appunto, diciamo, di, eh, eh, di eh, Alphabet. Alphabet. Scusate, ehm, si è fermata. Uh, e con lei praticamente, praticamente mezzo cioè, mondo 14, 14 15, non funzionava niente su Google esattamente, è andata in tilt tecnicamente in down uh, è saltato YouTube è saltato il servizio cloud ovviamente è saltata la posta elettronica è saltato il servizio di videochiamate Meet voi immaginate che cosa po possa significare <ride> oggi eh, che, salta, uh, che salti Meet con quello che riguarda ad esempio la didattica a distanza eh, il problema è stato risolto ha liquidato appunto Mountain View ma la paura appunto è stata tanta ora i, chi fa dietrologia chi vede appunto dei complotti in qualche modo ci ha visto una sorta di eh, come dire di eh, avvertimento in qualche modo eh, eh, agli, agli enti, ai governatori per cui eh, signori senza Google non si vive per cui state attenti, perché eh, se salta Google, saltano, salta la mail, salta YouTube, saltano, salta la didattica a distanza, salta il cloud e saltano tante altre cose. Si pone un problema, si pone un problema soprattutto per, certo. eh, per gli stati, perché anche all'interno degli stati, penso alla scuola, perché è una delle diramazioni del, diciamo, del, certo. dello Stato italiano. Eh, ci sono dei problemi se non hai piattaforme tue, ovvero eh, vabbè, Google è un gigante, quindi forse dà molte più garanzie dal punto di vista della la sicurezza la tecnologia eccetera rispetto ai server dell'inps tanto per fare un esempio concreto però la didattica a distanza si è fermata che succederà l'anno prossimo avremo una piattaforma per la didattica a distanza visto che probabilmente il virus ci farà compagnia anche per tutto il 2021 e 22 eh, sono tanti interrogativi e tante domande alla luce anche del fatto non voglio fare pubblicità a cose che ho fatto ma c'è un pezzo che ho scritto perché noi ogni volta che usufriamo di questi servizi gratuiti che poi alla fine google ti regala la posta delle che ti regala tutto quello che vuoi ma noi firmiamo senza neanche leggerlo un contratto i termini del servizio e certo. lì eh, ah. eh, accettiamo di regalare di fatto milioni di dati che noi produciamo ogni giorno con queste piattaforme ai colossi tecnologici eh, e qui appunto si pone anche un problema si pone nel momento in cui queste piattaforme vengono utilizzate da minorenni nelle scuole perché Google dispone anche la suggestione che ho voluto dare immaginiamo ogni giorno didattica a distanza ragazzi di 10, 11 anni, 13 anni, Google magari è in grado con quei dati, attraverso la sua intelligenza artificiale, di capire e riconoscere i volti di quel determinato ragazzo, vedere se porta gli occhiali, dal tono di voce, se è preoccupato, ansioso, eccetera. Cioè Sono tante eh, le problematiche che, che si, fanno, si fanno strada ecco, su questo certo. fronte e quindi... Come, come verranno tutelate, vorrei anche un parere da Giancarlo al quale poi lascio la lettura dell'ultimo fatto dell'anno sempre restando in ambito tecnologico No, sì, è chiaro che tra l'altro è collegata alla notizia che devo leggere dopo esatto. cioè, è, è chiaro che, che la, la questione di, del monopolio no? così forte di, di una sola piattaforma deve far paura a tutti, non soltanto alle, alle, alle autorità ma anche a noi come come consumatori dovremmo avere maggiore consapevolezza. So che è difficile perché poi, vedi, la vita è troppo veloce. In realtà questo è il problema. Noi sull'online abbiamo avuto un'accelerata nella vita, quindi uh, usare questi strumenti ti facilita, ti rende più veloce le cose, ti permette di lavorare meglio. Quindi è chiaro che è un treno, no? Che se tu pensi Bravo. di perderlo, a un certo punto ti trovi anche, anche un po' rispetto al resto del mondo indietro. Uh, però è, è, opportuno, è opportuna la riflessione. E questi eventi, come il, il, il, il down di Google secondo me permettono anche di comprendere come la, se la macchina viene interrotta come se uno spegne l'interruttore della macchina sì. noi fermiamo, ferm, possiamo fermare il mondo e questo è veramente Bravo. molto molto pericoloso è al di là dei, del, dei complotti e di quello che si pensa è inquietante, e, inquietante. Uh, la notizia successiva però leggo, guarda, leggo il tuo titolo perché mi piace, da, mi piace tanto è Goofy sulle G.A.F.A Goofy sulle G.A.F.A sì, le, le GAFA però, GF, mi piaceva leggerlo così perché sarebbe, sarebbe acronimo per Google, Amazon, Facebook e Apple. Allora, le autorità antitrust federali e statali americane si preparano a intentare altre cause contro Facebook e Google. Stanno preparando infatti altri quattro casi contro le due società californiane entro la fine di gennaio indagheranno se questi giganti di tecnologia abbiano o meno abusato del loro potere per dominare la ricerca e la pubblicità e per dominare i social media praticamente si dice che abbiano fatto cartello Facebook e Google esattamente e abbiamo fatto tipo pubblicità su internet tipo il, narco, il narcotraffico trasferito eh, sull'online eh, eh sì eh, diciamo che anche Apple e Amazon che hanno dei problemi. E eh certo, e certo. Eh beh, non si, ovviamente non, non ci manca nulla. Anche Apple e Amazon sono sotto esame da parte dei funzionari dell'antitrust. La Federal Trade Commission ha indagato se ha ah, su Amazon e l'utilizzo della sua piattaforma contro i concorrenti e altri venditori sul sito. Quindi Amazon farebbe concorrenza diretta Ai suoi venditori Il dipartimento di giustizia ha anche esaminato L'uso da parte di Apple Nel suo App Store Per possibili pratiche anticoncorrenze Come Insomma, Non siamo stia... no, no, messi bene Questa è la sintesi di questa notizia no, ma, eh, ci sono degli scenari interessanti pochi ne hanno parlato io l'ho beccata al volo la notizia l'ho inserita nella morning lunedì ma eh, Zuckerberg sta facendo le valigie con i soldi li sta portando dall'Irlanda <ride> ci sono circa 30 miliardi che eh, tramite tre holding irlandesi sarebbero stati sottratti alle casse del fisco americano quindi stanno lasciando l'Irlanda e lo lascia Facebook dove l'Irlanda era di fatto il suo hotspot in Europa cioè, Facebook in Europa aveva sede lì eh, chiaramente ovviamente incentivi fiscali eh, eccetera sta succedendo qualcosa ecco che, la lettura che provo a darne io è che sta succedendo qualcosa eh, anche in Europa la, la Vestager per esempio no? è una figura che mi propongo, anzi vi propongo ragazzi di approfondire il prossimo anno perché la Vestager è una bella figura in Europa eh, tutto quello che si sta facendo per tutelare il fronte anche dei dati personali la commissione europea alcuni anni fa aveva eh, siglato con il governo americano un accordo che si chiama privacy shield, una roba del genere, protection shield, cioè comunque uno scudo sulla privacy che prevedeva che tutti i dati prodotti dai cittadini europei, anche sulle piattaforme e i servizi tecnologici statunitensi, potessero transitare tranquillamente dall'Europa agli Stati Uniti. E eh, questo è un problema, Che nel momento in cui la stessa Europa poi ha approvato il GDPR, quindi il regolamento per la protezione dei nostri dati personali, eh, questa roba confligge eh... Vedo, ecco, sto vedendo un'Europa che mi, mi incuriosisce. Alessio, cosa, cosa ne sì. pensi? Che è il momento di dare i numeri, Aldo. Avanti, andiamo, diamo i numeri? Sì. dai, diamo, i numeri. Del diamo i numeri. Un cursus sui negozi. Sì, eh, parliamo di brutti numeri, per quanto i numeri possano essere brutti. L'effetto combinato del Covid e del crollo dei consumi del 10,8%, pari a una perdita di circa 120 miliardi di euro rispetto al 2019, ha spinto alla chiusura oltre, oltre 390 mila imprese del commercio non alimentare e dei servizi nel 2020. Un fenomeno non compensato, dalle 85.000 oh, oh, nuove oh, aperture. questa è la stima sulla nat natalità e sulla mortalità delle imprese del commercio alimentare, dell'ingrosso e dei servizi dell'ufficio studi di commercio, praticamente un'ecatombe c'è meno 11,3% Esattamente, un dramma: Un dramma 305.000 imprese che sono letteralmente scomparse. Ho beccato un grafico oh, carino perché alcuni studiosi di questi, dei flussi anche economici si sono fatti delle domande. Dice: Ma il virus, col fatto che ci ha fatto stare tutti in casa, ci ha costretti a una nuova normalità pre non prendere l'automobile, eccetera, ha avuto qualche effetto positivo sul mondo? Pare di sì. Pare di sì, sì secondo. Secondo questo schema eh, sì, eh, l'inizio di queste, giusto? Certo, per... eh, mi incuriosisce l'indice della fame nel mondo. Secondo questo schema è sceso da 29 punti del 2000 a 18,2 nel 2020. L'aspettativa di vita è salita, cioè, nonostante il fatto che il COVID colpisca di più le persone anziane. La mortalità infantile è scesa del 60% dal 1990 al 2020, eh, vado anche eh, eh, altrove, eh, ovviamente le emissioni di gas serra sono crollate, eh. meno 24% rispetto al 1990, e questa è una bellissima notizia. il eh, disinvestimento i combustibili fossili. E eh, certo, eh, il consumo di energie da fonti rinnovabili è aumentato appunto, è al 20%, quindi è al massimo mm. appunto da sempre. E parliamo anche degli utenti di Internet esatto. eh, che sono al massimo storico, sono circa 4,8 miliardi. Questo perché? Perché non, eh, al netto appunto diciamo del cinismo e, del, eh, e delle dichiarazioni appunto di maniera... Il covid e l'emergenza pandemica è anche e deve essere anche una grande opportunità. Non può non esserlo perché se perdiamo di vista questa, uh, questa scelta, questa valutazione... Torniamo indietro, torniamo pericolosamente indietro. Eh, il Covid e l'emergenza pandemica ci hanno dato la possibilità di scontrarci con un problema, con un'esigenza, che è l'esigenza appunto della digitalizzazione, di eh, non solo, ma anche di una mobilità finalmente sostenibile. Abbiamo scoperto che le, le strade senza autobus, senza, auto, senza automobili, senza veicoli... A benzina o a diesel puzzano meno sono migliori ci piace di più camminare abbiamo scoperto finalmente che eh, come in altri paesi d'europa la bicicletta è bello lasciamo perdere i monopattini che è un altro discorso e quindi abbiamo scoperto una serie di cose che secondo me da cui non si torna indietro cioè il 2021 sarà in qualche modo eh, mh, nel 2021 ci porteremo dietro tutta una serie di esigenze che abbiamo scoperto nel 2020, una di queste ad esempio è lo smart working, lo smart working la chiamiamo impropriamente scoperta ma di fatto lo è. Non torneremo probabilmente ai livelli di smart working di marzo e di aprile, ma una buona fetta della settimana rimarrà così. E visto che noi vi abbiamo promesso di raccontarvi la nostra chiave di lettura ovviamente sull'anno che ci lascia, cosa lascia quest'anno e quindi per vedere cosa aspettarci dal 2021, noi cosa facciamo adesso in questo momento? Cambiamo? cambiamo pagina ovviamente voltiamo pagina rapidissimi voltiamo pagina quindi Alessio ah. eh, venture capital ecco le startup, i soldi sono arrivati esatto. arriveranno che succede? E è il discorso eh, in linea con quello che, eh, che dicevo esattamente eh, po pochi, pochi secondi fa e che eh, ci si aspettava praticamente eh, un ehm, il quadro all'inizio dell'estate in chiave startup era abbastanza eh, critico, non era assolutamente rassicurante, perché naturalmente prima dell'estate c'era stato lo, eh, lo shock pandemico che aveva bloccato investimenti, c'era incertezza eh, e, e le startup praticamente… Eh, c'è cioè, 4 su 10 fallivano? Esattamente, quindi mm. il livello di fallimento che ovviamente sappiamo benissimo che per le startup è ai massimi livelli, era molto più elevato appunto diciamo, dello standard, ma... Alla fine dell'anno questo 2020 praticamente diciamo, ci ha regalato, ci ha dato delle speranze che vanno in questa direzione. Il report The State of Tech del, di Atomico, uno dei più grandi appunto in Europa, uno dei È più un rilevanti: un fondo di venture capital. Quindi delle aziende innovative esattamente. Eh, ci, ci dice esattamente che la spinta alla digitalizzazione innescata dalla crisi del covid in qualche modo dà i suoi risultati in che termini? le proiezioni parlano di investimenti totali in Europa di 41 miliardi di dollari, è una cifra record che supera abbondantemente i 38 del 2019 e a cui si aggiunge un altro dato positivo 18 aziende nel corso dell'anno hanno raggiunto e superato una quotazione superiore al miliardo di dollari quindi sono diventati Esattamente, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che hanno trasformato un problema, un dramma, un, uh, in un'opportunità. Giancarlo, che ne pensi? No, sì, alla fine uh, il, il fatto che, che i, insomma, il venture capital sia molto più, più forte in Europa è, è, abbastanza, è abbastanza vero, i, i dati... Lo dicono chiaramente è chiaro che il venture, come dire, è, è la base da cui parte la start up. Senza, senza sostegnare venture la start up certo. banalmente non può esistere. Quindi, come dire, queste sono, sono buone notizie. In Italia, poi lo vedremo anche tra poco, eh, tornando a noi, questo tipo di, eh, di notizia è anche confermata nel nostro paese, anche se in modo diverso, con l'investimento del pubblico. Però, comunque, come dire, cioè, ehm, il fatto che. Uh, durante una crisi no, di, di, que di queste dimensioni, uh, i venture stiamo spingendo anche per, per degli interessi chiaramente personali su, certo, su, su, su, sul digitale. Ancora di più, ci fa ben, ci fa ben, sperare, insomma, fa ben sperare proprio uh, quei, quegli, quegli startup che uh, stanno provando oggi a cercare soluzioni nuove uh, anche per. Per trovare nuove forme di socialità no? online, che quella è un po' la sfida, come ha fatto Zoom. Tanto per intenderci: esatto, ecco eh, a fare qualche esatto. scenario. Uh, in questo New sì. Normal pandemico, uh, quali sono cioè, gli aspetti pratici dell'ingresso massivo della tecnologia nelle nostre vite? Le videochiamate, per esempio, è un settore. Sì. Cioè. Sì, io lo vedo, lo vedo nel mio lavoro che faccio, nel lavoro che faccio io, cioè il problema, la sfida sarà quella, proprio che, che Zoom ha vinto in parte, però chiaramente è solo una, una parte della sfida, quella di creare degli strumenti dove all'aspetto uh, da, da, da remoto, insomma, della facilitazione del, del, del, del, del, del rapporto lavorativo, comunque di, anche di altra natura, anche scolastico, no? perché poi vengono usate anche per la scuola, si accompagnano delle forme nuove di social, socialità, tipo penso al networking, no? al networking agli eventi, cosa che adesso non si può fare online, realmente, no? con un webinar è difficile che tu riesci a stabilire relazioni uh, in, in degli spazi. No? quindi come dire, il virtuale il, ci, ci può aiutare a la alla realtà virtuale, ci può aiutare a uh, fare con il, i colleghi, il, per esempio. Cioè. Esattamente, quindi quali, quali sono le tecnologie che si possono adattare a nuove forme sociali a distanza? So che è un po' triste l imma, l immaginare così, però, chiaro, ovviamente quello è un po' il futuro del, delle relazioni umane, uh -huh. uh, sarà, sarà più o meno quello. E anche se poi sarà misto, ovviamente lo, me lo auguro. Però quel, quel tipo di futuro come ce lo immaginiamo? Come si favorisce lo scambio dell'interazione, dell'emozione umana anche a distanza? Eh, magari ci saranno delle start-up che riusciranno. A sviluppare la sesta dimensione oggi si parla di, di quarta dimensione eh, la quinta già è già una fase di studio la sesta potrebbe essere una di queste ovviamente gli sì, effetti che una startup, tra una generazione non li vediamo tra dieci sì. anni eh. a noi piace immaginare sì. l'Italia nei prossimi dieci anni con Italia 2030 e il mondo nei prossimi dieci anni molte cose le vediamo io ieri sera ragazzi eh, perché pr prima di andare a nanna purtroppo ho il vizio quando non leggo di guardare qualche video di roba che magari mi ha perso per strada c'è una startup molto interessante che conosciamo tutti che si chiama Boston Dynamics era stata acquisita da Google anni fa fanno robotica loro fanno robot e poi è stata venduta da Google prima a un'azienda e poi quell'azienda mi pare cinese l'ha rivenduta a Hyundai oggi è di Hyundai ma sì. Io vi ricordo sì, sì. i primi video di quei robottini, stiamo parlando del 2015, io e Alessio eravamo insieme in altre redazioni e ridevamo perché quei robot cadevano quando provavano a fare il salto da un cubo, eh, non stavano in piedi, c'era un problema enorme di equilibrio. Io ho visto, c'è un video bellissimo, non ve lo posso far sì, vedere in sì, questo sì, momento, sì. ma andatevelo a vedere ragazzi, lo dico, lo dico a chi ci sta seguendo e ascoltando. Ma vedere come effettivamente i giroscopi, perché poi tecnicamente di questo parliamo, sono dei meccanismi che consentono di mantenere i movimenti di un certo tipo, l'equilibrio, eccetera, ma hanno raggiunto livelli pazzeschi. Cioè... In cinque eh, anni, eh. non stiamo parlando di vent'anni, sì, sì. stiamo parlando di cinque anni, cioè sono già una cosa... A me questa cosa, me questa cosa mi fa cagare sotto, <ride> <ride> io sono quello che si spaventava, non so se ti ricordi Robocop, no? l'avrete visto Robocop, no? c'era quel Robottone che alla fine insomma, arriva e Robottone cattivo, sì, diciamo sì, così, sì. Di Io quando vedevo quella scena, ero piccolo, ero un ragazzo, avevo paura, cioè non riuscivo a dormire la notte, quindi... <ride> immagino che quegli scenari dovessero diventare reali io non dormirei più però ci sono anche applicazioni utili di questo tipo di robotica sì, sì sicuramente in Italia, però è in Italia dove c'era l'Expo eh, perché andiamo appunto a, a tracciare quello che sarà l'orizzonte dove ci sono stati i padiglioni dell'Expo fino a 5 anni fa c'è un, un vasto te terreno insomma, che è diventato e sta diventando il polo per la biomedicina le scienze della vita eh, e quindi si pensa anche all'utilizzo della robotica domestica per assistere magari le persone malate, gli anziani oppure penso alla bioingegneria, gli esoscheletri ci sono delle start up anche in Italia, interessantissime che stanno sviluppando delle tecnologie per poter consentire a persone che magari sono paralizzate non riescono ad effettuare eh, dei movimenti, anche banalmente spostare un muovere un braccio o camminare ecco ci sono le possibilità da qui a The yeah veramente i prossimi 5-6 anni che queste persone possano tornare a camminare con tecnologie sviluppate in Italia ma poi anche sul fronte sempre della biomedicina la ricostruzione per esempio dei vasi sanguigni eh, sono cose che vengono fatte con le stampanti 3D ormai cioè siamo arrivati a un no, no, livello vede, importante è, è tutto, tutto, tutto bellissimo Vole immaginati purtroppo bisogna anche pensare all'altro all'aspetto della medaglia l'applicazione in campo militare di questa tecnologia Bravo, I droni. Non, è, non, è, non, è, non è proprio rassicurante perché... Sicuramente, perché non voglio fare se eh, voglio fare la cassandra della situazione, ma sicuramente queste applicazioni saranno utilizzate anche nel campo militare Vabbè, Oggi le guerre non può. si combattono più, cioè ci sono i soldati sul fronte, ma ormai ci sono de dei droni con una valigetta rossa dove il presidente americano, in questo caso l'immagine che abbiamo nella Situation Room, decide se fare quel bombardamento o meno Ma andiamo avanti, eh, la leggo, la, la le Alessio la leggi tu? La leggo io, la leggo io. Parliamo di Inghilterra, parliamo di scenari. Il primo gennaio, eh, quindi fra due giorni, per il Regno Unito sarà decisamente Brexit. La domanda è, quale sarà l'impatto in particolare per Londra e mh, la City, soprattutto, considerata per decenni, il centro finanziario dell'Unione Europea, grazie alla libera circolazione dei capitali? Che cosa succederà con la Brexit? si apriranno nuove opportunità di business e oppure eh, o oh, sicuramente eh, c'è un fatto i centri finanziari saranno costretti in qualche modo a ripensare la loro posizione nel mercato globale e ci possiamo guadagnare anche noi con l'europa certo cioè, Milano certo. e berlino in questo momento sono le, le due città candidate soprattutto penso al fintech eh, sono le due candidate a sopperire a questa fuga da Londra perché la Brexit ci sarà, Londra non sarà più europea, per stare nel mercato europeo anche le aziende stesse europee ma penso ai colossi statunitensi o, o comunque orientali dovranno decidere dove andare a mettere casa, eh, eh, Milano e Berlino in questo momento secondo me sono in pole position, Giancarlo che ne pensi? Sì, alla fine io quello, quello che penso è che la morte dell'Erasmus no? cioè, come lo immaginavamo noi come, cioè una morte proprio di, di, di, di una generazione dei sogni di una generazione, di andare a Londra a studiare a andare a Londra insomma, a trovare un lavoro andare a Londra a fare i a fare camerieri il sogno del, del self-made man, no? che era un po' il sogno come loro, come gli americani hanno l'American la, Dream, noi c'eravamo il, il, il, il Regno Unito Dream no? se vogliamo, cioè del, del farsi tutto quello scomparirà, quindi è proprio una, proprio una nuova generazione che non avrà uh, quella possibilità di, di, di conoscere la lingua inglese, di impararla in maniera così facile come è stato per, per le nostre generazioni, no? con, ti ripeto, con gli scambi Erasmus e tutte queste cose. Comunque, come dire, è la morte di, di, di anche di un sogno, no? di un sogno europeo, um, quindi è quello più che mi preoccupa, no? il fatto che le nuove generazioni non avranno le opportunità di uh, conoscere una lingua che comunque, per quanto noi possiamo dire parlata in tutto il mondo, e quindi facilita di comunicare la comunicazione e non potrei più farlo sul posto con la stessa facilità con cui l'hai fatto in passato. Vabbè, poi, ovviamente, la Brexit sa ci sarà, politicamente sarà un fatto, ma la nostra generazione è quella che starà a metà strada perché non è che da oggi o domani ci sbattono la porta in faccia a Londra quindi ci no, sarà c è, c è. la possibilità no, di, di raggiare di... con la carta d'identità, anziché col passaporto, insomma, tutta una serie di misure pratiche. E la possibilità di poter stare per un periodo breve, che già attualmente è abbastanza restrittiva a Londra, se non hai un lavoro è difficile che tu ci possa stare, devi fare un test per poter stare lì anche soltanto per un breve periodo a fare il cameriere, e questo era già prima di Brexit. E dopo Brexit ci sarà una fase intermedia, quindi probabilmente l'opportunità che vedo io anche per chi in questo momento, penso alle aziende che immateriali, quelle che vendono servizi e non prodotti, ma... Anche la compliance, cercare di gestire magari ecco, la, tutta la parte burocratica di un'azienda, aiutarla a trasferirsi da Londra in Europa o, o tenere comunque entrambe le sedi, eh, lì a mio avviso ci sono molte opportunità ci sono veramente molte opportunità, ma chi sta guadagnando tantissimo da tutta questa nuova situazione certo. ovviamente chi il virus lo ha, lo ha creato, eh, che è anche il primo ad aver creato il vaccino. Alessio, la Cina, il dragone, e... che dicono sì, gli analisti? Il... Gli analisti <ride> dicono che nonostante il livello di guardia sia ancora e decisamente altro, massicce campagne di tamponi anti Covid, l'ultimo proprio di, il, dei giorni scorsi, un'intera zona di Vecchino è stata messa in quarantena. Eh, nonostante questo, il 2021, soprattutto per ragioni economiche e strettamente finanziarie, eh, sarà l'anno del dragone. Io vi ricordo eh, che questo non sarà non è solo l'anno del dragone, ma tutto il secolo, tutto il 2000 sarà eh, il 2000, eh, dal 2000 al, fino a, a chissà quando, anche oltre il 2030, saranno gli anni appunto de della Cina. Eh, secondo gli analisti eh, la gestione un po' arraffazzonata eh, da parte degli Stati Uniti dell'emergenza coronavirus, eh, è il, cinesi. il pasticcio eh, è il segno più tangibile della decadenza degli Stati Uniti come guida eh, economica, morale, eh, finanziaria, eccetera, che, che era stata in qualche modo, che aveva caratterizzato il secolo scorso. Eh, mh, questo sarà il secolo appunto della Cina, eh, senza dubbio. Eh, nei giorni scorsi appunto eh, sono uscite anche altre analisi. Sul, eh, sui sorpassi dell'economia cinese ormai si parla appunto, diciamo, di anticipo eh, sui tempi di almeno 4-5 anni di record sul record ormai ce lo diciamo chiaramente la Cina non è, è, è il vero padrone di questo mondo anche dell'Italia <ride> sì, in, in gran sì, parte sì. del debito pubblico italiano non ce l'hanno i ma cinesi, certo, assolutamente. Eh, il nostro governo negli ultimi tempi si è molto avvicinato, c'è cioè la famosa via della seta adesso che si, si eh è aperta a certo. coloro che ha fatto arrabbiare l'Europa e, e gli Stati Uniti, eh, ma è un dato di fatto, quindi anche in questo caso opportunità per... Eh, per chi vuole anche esportare penso al made in Italy. Eh, uno dei temi importantissimi che ha sempre contraddistinto il fronte anti-Alibaba, per esempio, l'abbiamo citata prima: Alibaba, il grande e-commerce cinese eh, da parte dei produttori italiani. E che su questi negozi si trovi merce contraffatta quindi eh, abbigliamento, ma anche vini, per esempio, vini, industria del food del cibo contraffatta. Quindi prodotti eh, contraffatti, eh, il made in Italy si arrabbiava sempre, eh, adesso alla luce anche di questi accordi, della via della seta, del fatto che comunque la Cina ha delle opportunità di crescita enormi, visto che la popolazione globale è ancora praticamente in lockdown, lì eh, i lockdown ci sono ma sono mirati, circoscritti, hanno l'esercito che va a blindare in casa le persone, se c'è un solo caso blindano un intero paese, eh, e quindi lì l'economia riparte prima, <ride> chi vuole vendere, certo. chi vuole in questo caso caso esportare eccetera lì ha delle praterie e delle ma non si è mai fermata esatto. esatto non si è mai fermata e questo è il discorso di fondo esiste una gestione diversa eh, criticabile quanto volete discutibile quanto volete ma è una gestione diversa eh, del rapporto tra economia eh, politica eh, diritti civili è un'altra roba e abbiamo un'altra delle cose che quest'anno è cresciuta e che quindi diventa ufficialmente uno dei, degli scenari in questo caso più preoccupanti per i prossimi anni, che è l'ansia. Sì, sarà avrà una compagna che ci, mm -hmm. che, ci, che ci sarà vicino per molti cioè, mesi siamo, siamo ansiosi <ride> Vuoi eh, sì. vuoi, o eh, devi stare in casa non sai se puoi uscire se puoi andare a fare la spesa se puoi vedere i parenti eh, e questo succede in Italia ma un po' in tutto il mondo e poi eh, il lavoro lo perdo ce l'ho sto smart working mi lasciano a casa eh, gli affetti ecco ci sono anche in questo caso delle, dei dati Alessio sì, eh, parliamo di, eh, appunto, appunto, di ansia, parliamo appunto diciamo, di questa compagna invisibile. Eh, il termine ansia appunto su Google ha avuto un aumento, naturalmente parliamo di ricerche, del 20% rispetto al 2019. Questo status quo sta portando alla creazione anche di un ecosistema di prodotti e di soluzioni che escono dal tradizionale mercato sanitario o psicologico e che le persone possono usare autonomamente e io uh, posso confermare che mi ha meravigliato la pubblicità gli spot che girano in televisione sugli anzi non li avevo mai visti cioè in mezzo alle Abuchine si pubblicizza c'è l'ansia di Giancarlo non... ah proprio di ansia con me vuoi parlare <ride> ecco. cioè una porta <ride> Sì, sì, no, io sono ansioso mh, cioè, da, da, da tutta una vita Bene. vivo in una famiglia di ansiosi, quindi, giustamente, cioè, come dire, la, la, la, la, la vivo io e viene, mi viene trasmessa sulle spalle. Tutta la vita ho combattuto l'ansia, la combatto ogni giorno. No, senza ansiolitici, però, cioè, si, si vede insomma, che se li, se li prendessi sarei più normale, non e... credo, non credi? No, <ride> okay, no non mi farebbe l'effetto. Però dico in generale sì, è, è un problema grosso. Io vivo di ansia, io non per esempio come molti italiani, ovviamente, questo periodo di isolamento forzato, di, di lockdown e tutto quello che, che ne consegue mi ha, ha comportato il fatto che eh, io vivessi, eh, dormissi male la notte, avessi, avessi problemi, insomma, a, a, proprio a, a vivere la vita normale tutti i giorni, ok? Ho preso molti caffè che hanno peggiorato la situazione, non mi piace, la, uh, <ride> le tisane mi piacciono quindi non riesco a, a avere E l'anzolitico non lo proverò, non lo proverò, spero di non provarlo Fatti una cosa! E... Sì, sì, quello, sì, lo sport è importante ovviamente muoversi, muoversi per oggi è come dire, diventa un po' antipetico Giancarlo mi ha fatto piacere io... io non voglio portare questioni personali poi in, in questo format ma eh, sappiamo benissimo tu per esempio in questo momento la tua compagna non sta cioè sta lontano da te sta in un altro paese devi, devi viaggiare per poterla vedere certo, certo, eccetera. Certo. a parte l'ansia ecco, una delle parole che secondo me anche se eh, non, non siamo confortati in questo momento da dati, ma la tristezza secondo me è aumentata, l'infelicità è aumentata nel, nelle nostre vite, cioè il fatto di stare comunque rinchiusi, di non poter abbracciare le persone. Questo, se, tu lo dicevi prima, insomma, quando parlavamo di smart working, eh, si, si, è perso, si è perso qualcosa e probabilmente l'abbiamo perso per sempre. Sì, è chiaro, ma io lo vedo al di là del, del, dei problemi che nascono nelle generazioni un po' più adulte, noi siamo comunque persone che hanno vissuto, meglio siamo, siamo maturi, no? Ma io lo vedo, eh, io ho molto a che fare con, lo sai, con molti nipoti che hanno un'età dai 6 ai 10 anni, insomma, lo vedo più che altro in loro, vedo un disagio in loro, cioè l'incapacità proprio di, di aver perso una parte della loro vita, anche affettiva, anche il fatto ah, di stare beh. in classe semplicemente... E questo eh, sicuramente porterà, porterà delle, delle, delle riflessioni da fare e gli ansiolitici eh, no, spero non siano una soluzione per affrontarli, spero che ci siano dei supporti, spero che anche la scuola si attivi per cercare di, come dire, di, di, di riempire questo questo voto no, quando, quando poi sarà in presenza eh, lo so purtroppo io sono, sono un, un, una persona che spera sempre che il mondo migliori <ride> però effettivamente cioè, adesso mi riporta su aria sulla terra e diciamo cioè, alla fine se non lo fai da solo non, non lo riuscirai a fare ne usciremo da soli Alessio cosa, cosa mi dici in chiusura e posso fare una previsione per il prossimo anno e sarà come ho provato a scrivere prima su Facebook sarà l'anno del nonostante di, nonostante che nel senso che eh, ci porteremo almeno per tutto il 2021 il fardello del 2020 lentamente le attività riprenderanno modalità parzialmente diverse dal uh, dall'anno scorso per intendersi ma uh, ci saranno delle lezioni. naturalmente che come ho provato già a dire non possiamo uh, dimenticare da cui insomma non si torna indietro una di queste sarà è lo smart working per cui eh, prepariamoci a lavorare in casa non tutta la settimana ma buona parte della settimana e a lavorare appunto in modo intelligente io credo che le aziende questa cosa qui l'abbiano sostanzialmente capita perché lo smart working costa di meno <ride> rende di più e c'è bisogno a questo punto qui eh, di un, anche di una regolamentazione e tutto il resto e che cosa succederà il prossimo anno il prossimo anno secondo me torneremo anche a viaggiare ma lo faremo appunto in un modo meno impulsivo meno istintuale mh, rispetto appunto al 2019 quindi meno eh, appuntamenti spot come su airbnb e qualche cosa appunto diciamo di più medio a lungo termine queste secondo me sono un po le le ipotesi. Giancarlo una tua previsione? Sì in realtà sarà questo, cioè io penso che la, la sfida come dicevo prima sarà quella di trovare una via di mezzo, tra la certo. socialità da remoto e tra il bisogno comunque delle persone di vedersi, di, di vivere una vita normale, se noi riusciamo a trovare questa sintesi nella nostra vita, ma sarà complesso raggiungerla perché è tutto nuovo, no? eh, questo certo. rapporto fra il digitale che occupa di più rispetto a prima, in percentuale rispetto alla nostra vita, e la vita reale, se noi troviamo questo equilibrio eh, interiore, eh, diciamo alla fine riusciremo poi a raggiungere quello che è un concetto vicino alla, alla felicità. E lo speriamo tutti. Io, giusto per voler chiudere con un tocco di, di polemica ma in maniera costruttiva, auspico che per il prossimo anno, visto che si inizierà a mettere mano ai soldi, gli soldi sono uno degli argomenti che in questo momento sta spaccando molto di più la politica in Italia, perché devono essere, decisi, eh, le regole, devono essere decise le regole e come saranno utilizzati gli uomini che decideranno come utilizzare i 209 miliardi del recovery fund. O di Next Generation EU come viene definito quindi si è parlato di istituire delle super task force, di avere dei manager eccetera, io penso visto che in Italia abbiamo una burocrazia della quale ci lamentiamo sempre ma è una burocrazia che comunque esiste, degli uffici che esistono anche forse troppi uffici ministeriali eccetera, quindi spero che riusciamo a utilizzare le, le, le risorse uomo che noi abbiamo senza andare a spendere questi soldi per pagare stipendi ad altri che poi vengono magari messi lì dal, dalla politica. Eccetera Ne abbiamo viste tante, io non, non so, non ho più visto nulla dell'esito dell della task force presieduta da, da Colau, dal manager Colau. Si sa poco, io credo poco nelle task force, credo molto nella democrazia e quindi spero anche che si mettano d'accordo. Ecco, L'auspicio di fine anno è che trovino il modo di comunicare, di trovare, di stabilire insieme un nuovo perimetro di gioco, sia la maggioranza che eh, le opposizioni. Ecco, spero che si entri anche in un clima di critica costruttiva dove però non c'è solo la contrapposizione e lo spauracchio del tornare al voto perché alla fine questo diventa un'arma di, di ricatto, mi, mi sembrano un po' dei bambini, ecco, noto molta immaturità nella nostra classe dirigente italiana e visto che spero di non, di non dover vivere un altro anno dove un giorno una sola persona si alza e mi dice ne ho sentiti 5-6, tu lì non esci di casa. Eh, quindi c'è stata una forte compromissione anche delle nostre libertà individuali sicuramente a tutela della salute nostra e di chi ci sta intorno ma cose molto tristi le abbiamo viste quest'anno io non penso che si risolva il problema del, dell'impennata dei contagi che comunque sta, sta procedendo impedendo a un nonno di passare il Natale con, con i suoi nipoti perché anche queste immagini ci portiamo dietro da, da, queste, da queste festività insomma, da a questo periodo. Quindi spero, visto che di cose ne abbiamo viste, abbiamo navigato a vista, siamo stati sperimentatori, per carità, solo chi fa sbaglia, no? Chi non fa non sbaglia mai. Eh, speriamo che riusciamo ad imparare dagli errori. Le scuole non credo. Le scuole devono poter riaprire, per esempio. L'azzolina ha detto che il 7 gennaio si torna a scuola in presenza. Ma c'è il problema dei trasporti pubblici, no? Quindi come arrivano questi ragazzi a scuola? Eh, cioè, ci sono tante tante questioni che restano lì su, sul tavolo eh, spero che vengano risolte pensando al bene delle prossime generazioni e non alle prossime elezioni quindi va bene, noi è da più di un'ora e un quarto quasi più o meno che siamo in diretta puntatone oggi eh, quindi io volevo approfittarne intanto per ringraziare Alessio Nisi e Giancarlo Donadio i miei straordinari compagni di viaggio in questa avventura pandemica anche editoriale perché noi abbiamo iniziato per gioco abbiamo fatto le live eccetera abbiamo provato a rendere gratuitamente un servizio visto che noi abbiamo gli occhiali tutti e tre ma perché cerchiamo di leggere il mondo con una chiave soprattutto a tutela eh, stessa di chi ci legge dei quali siamo garanti e interpreti di, di, di questa realtà raccontando sicuramente l'aspetto tecnologico eh, è quello che sappiamo fare forse meglio, eh, ma cercando di accendere dei punti interrogativi. Quindi volevo approfittarne, Alessio e Giancarlo, per, per ringraziarvi eh, ufficialmente. Eh, grazie a te, grazie, Aldo. grazie davvero per, essere, per di, aver accettato questa di... sfida è una bella avventura, dai, la stiamo facendo bene spero che piaccia anche alla gente che ci guarda o ci legge dobbiamo anche dirlo, auspicio di fine anno ecco, Noi stiamo diventando anche a nostro modo imprenditori perché abbiamo deciso di rischiare in prima persona nessuno ci sta pagando per quello che stiamo facendo stiamo investendo parte del nostro tempo speriamo che eh, appunto diventiate sostenitori anche con i vostri abbonamenti perché poi inizieremo a proporvi dei servizi in abbonamento ecco, speriamo che vogliate continuare a, ad ascoltarvi a seguire il nostro punto di vista, eh, anche, anche in futuro. Quindi, grazie ancora a tutti, ciao Alessio, ciao, ciao buon anno a tutti. Ciao ciao Giancarlo. a tutti, buon anno, buon anno ciao a tutti, e ci rivediamo ovviamente subito dopo la pausa festiva. Ci rivediamo sempre sulle stesse frequenze, in diretta e in streaming. A proposito, ehm, abbonatevi, abbonatevi. su Spotify, Apple podcast, Google Podcast, iscrivetevi al canale Telegram t.me Slash Aldopecora. Eh, stiamo facendo crescere la, la community. Se questa puntata vi è piaciuta, condividetela, spamatela ovunque. Buon anno, buon 2021. Buon anno a tutti, no. ciao a tutti, ciao.